Ciao a tutti ragazzi, sono s 2004 e oggi sono in un nuovo video sul nostro server siiii sì. comunque volevo eh, approfittare di questa occasione per dire a tutti buone vacanze, visto che non ve l'avevo ancora detto poi volevo ancora dire, anche che io ho fatto ho disinstallato minecraft e l'ho reinstallato e Adesso prendo danno e non sciotto le persone. Ehm... Mentre non c'era fatte sono andato un po' avanti e ho fatto due tabelle. E ve le faccio vedere. Un tabellone è qui, da questa qua dietro. E ci sono gli staff e i founder i founder sono s2004gamer, Blaze, albi23, c'è cioè erenblaze che è il mio secondo profilo e gli staff invece sono claren, audiogabbo, samuel e torre di pisa che sono tutti dei miei amici che oggi non ci sono, oggi sono da solo perché Dis disonline, cioè quindi offline mentre invece qua ho fatto una tabella di tutte le cose da fare nel server per quelli che sono, infatti c'è scritto cose da fare e basta Poi qui farm di pecore Qui c'è scritto cosa da fare La paga E dove farlo Qua c'è scritto farm di pecore 50 pop a colore Il pop è come avevo già detto è Il soldo del server E dove farlo Sotto il tappeto di casa mia Che dopo vi faccio vedere che ho scavato Poi tipo minare eh, Farm di meloni Miglioramento muro. Migliorare il mob spawner con un solo tipo di pietra ciottolo. Perché sto mob spawner fa troppo schifo. Io non riesco a, a guardarlo e dire che questo è un mob spawner. E poi tra l'altro l'abbiamo fatto ma che cavolo serve. Cioè. Dentro non c'è un cavolo, non produce niente sto coso. Niente Adesso poi vi faccio vedere che dentro è vuoto Perché ho tolto pure l'acqua Per sbaglio eh, Comunque avevo detto è Migliorare il mob spawner Farm di grano, farm di zucche Farm, farm... Ok Qua magari è farm di meloni Aspettate un attimo che lo correggo Poi... Ah poi dopo qua c'è scritto, comunque ve lo faccio vedere tutto Qua c'è scritto Per eventuali richieste di materiale prenderle In casa di S2004 Gamer eh, In casa propria o di Claren004 Questa sarebbe Claren Ah qui l'abbiamo fatto Ce l'ho già fatto farm di carote, farm di patate e costruire un porto che comunque l'abbiamo già fatto bisogna tanto migliorarlo un po' costruire trappole per i nemici fare la farm di polli costruire torrette di avvistamento e costruire un nuovo osservatorio che a me quell'osservatorio lì piace ma io ne vorrei fare uno anche qua su quella isoletta volante laggiù che non so se si vede ma questa qua e... Allora stavo pensando di fare La farm di cane da zucchero Che è questa qua Adesso ho distrutto dell'erba con la spada Allora queste qua sono le cani da zucchero Ma credo che voi lo sappiate e... Le raccolgo E vi faccio vedere come si fanno Farne. come farne una molto efficiente allora andiamo a cercare un luogo dove farla poi vi dico anche i materiali che vi servono allora ci serve da scavare qui per fare ecco sei comparso facciamola di 6 allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Poi scaviamo anche qua. Lì non dovevo scavare. Poi, qui mettiamo della terra o della sabbia. Io non ho nessuno dei due. Quindi la prenderò da qua. Prendiamo. Due, tre, quattro, cinque, guarda qua no. Sette, ma io farei così. Mettiamo il sei di terra, qua. Poi. Un, una cosa di acqua qui E io ci cado dentro Perché non lo so Con, con qui Vedo che mi si sballa sempre un po' la visuale Poi mettiamo le canne da zucchero Che mi sembra che in ogni caso si Possano mettere lo stesso Anche se c'è l'acqua qui Poi per ottimizzare i consumi Qua si mette un, um, un hopper Sarebbe la allora, ragazzi. Ho tagliato tutto questo pezzettino qua perché alla fine ho fatto molti pasticci. Sono dovuto andare nel nether ho dovuto fare questo e quell'altro. Alla fine ho tagliato tutto. Vi faccio vedere finito come viene, allora bisogna fare e eh, che pizza però io che rompo sempre tutto. Allora, bisogna mettere. Tre file qua e, e nella fila di mezzo qui questo questo blocco qua col materiale che volete poi nella prima fila mettete tutti i pistoni e sopra la, prim e sopra la prima colonna mettete anche un observer poi dietro all'observer mettete la redstone che parte da qui e va fino a qui e poi Qua, eh, qua dietro tutti dei repeater collegati a una fila di redstone Teoricamente dovrebbe venire così Così adesso quando l'observer vedrà che cresce la canna da zucchero qui Tutte le altre canne da zucchero verranno qui Adesso vi faccio vedere E funziona Nasce, l'observer la vede e le butta giù tutte e poi dopo dovrebbero scorrere nell'acqua andare qua andando qua poi dopo finiscono qui e noi li troviamo qua dentro fatemi sapere se vi piace come l'ho fatta e, e boom allora ragazzi come vedete Qua dietro ho fatto la farm di cane da zucchero Allora io concludo, eh, concludo qui questo video Maddo. I miei pasticci mentali e fisici Aiuto Devo farmi vedere eh, Ricordatevi che poi farò una, una cosa come quella lì anche lì Magari la faremo un po' più bella E la magari la faremo anche con la lana detto questo io vi saluto ciao